Eh, a questo punto saluto in particolare i nostri, i nostri relatori e appunto Refik Hogic, Tim Giudach e il maestro Safer che vi eravate preoccupati non ci fosse ma stava arrivando e eh, un saluto anche per ora a uno dei relatori o meglio la relatrice del pomeriggio che Silvia Maraone che ho visto già in platea e, e che ringrazio. Quindi c'è un pomeriggio molto, molto ricco, mi raccomando, poi avremo, occhio, avremo occasione di, di andare appunto a vedere anche il programma, ma tanti di voi si sono giustamente preiscritti come raccomandavamo. Eh, a me la parola per due minuti di introduzione di questo di questo convegno che abbiamo voluto fare, di cui abbiamo voluto perché è un'iniziativa di Psia di Milano con il suo direttivo, poi avrò occasione anche di ricordarne i componenti ma vorrei andare abbastanza spedito all'inizio e rimanere nei tempi che ci siamo, che ci siamo dati eh, abbiamo organizzato addirittura un gruppo apposito che abbiamo chiamato BEG, Bosnian Event Group ma BEG è anche il nome di un funzionario del periodo Ottomano in Bosnia, cioè, quindi c'era questo gioco di parole che hanno però colto mi pare sono in due, ma eh, fa nulla, ecco l'importante, eh, voglio dire, eh, eh, cercare di eh, approfondire questi temi e andare oltre. Eh, abbiamo iniziato nel 92-93 con tanti di voi che sono presenti in, in questa sala e... Sono stati degli anni molto belli, tanti, li, sto vedendo tante persone che non vedevo da tanto tempo, come vedo anche tanti volontari che sono giunti dopo con il progetto di Psia Nazionale, che però è seguito qua a Milano al suo cuore, eh, che è appunto Terra e Libertà, che ha avuto come, come responsabile per una decina d'anni Silvia Maraone, e adesso ha Daniele Socciarelli alla, alla guida. E sono stati vent'anni particolari, ricchi di grandi emozioni, vent'anni eh, in cui abbiamo affrontato e conosciuto tutta una realtà, un mondo che c'era all'inizio lontano e che non, non comprendevamo più di tanto. Eh, non ci siamo mai stancati di, di porci delle domande, eh, direi, volemmo, fortissimamente volemmo, parafrasando Alfieri, nel senso che ci fu da organizzare veramente un mondo per andare in soccorso a queste terre e soprattutto non limitarsi a un soccorso materiale. Quindi appunto un sorriso per la Bosnia questa esperienza tra il 92 e il 95 con circa 5.000 volontari mandati in più di 20 campi profughi della, della Slovenia, profughi naturalmente provenienti dalla Bosnia. Giusto per fare un quadro iniziale, però eh, appunto poi Terre Libertà che tuttora è molto attivo e vedo tanti volontari qui, chi vuole ulteriori informazioni. Può, può chiederle proprio perché vorrei come dicevo stare nei tempi e eh, quindi il desiderio sempre di essere attivi non solo nelle zone dove volevamo appunto comprire, eh, comprendere, volevamo approfondire, condividere eh, e eh, volevamo non essere più solamente degli agenti o degli attori esterni ma parte completa della situazione della vicenda umana che trascorrevano i nostri, i nostri amici profughi e vedo tante, tante persone che annuiscono in questa sala perché fu un'esperienza che ha cambiato la vita di tanti in alcuni casi in modo indelebile, direi nella maggioranza dei casi, ecco la forza di questa esperienza che tuttora va avanti con i campi estivi di terra e libertà. Finestre Balcaniche ha il pregio di provare a fare il punto sulla situazione attuale, ad aiutare a delineare una prospettiva che guarda alle nuove generazioni, non solo quelle nei Balcani ma anche le nostre in questo mondo globalizzato. Ecco perché mi permetto di dire che allo stesso tempo cerchiamo sempre di fare degli approfondimenti che non siano unicamente legati all'esterno, eh, ovvero legati a iniziative che vengono compiute appunto sul territorio della ex Jugoslavia, ma vogliamo sempre come Psia di Milano portare questi argomenti in Italia e cercare di trattarli in un modo eh, spesso di qualità, mi permetto di, eh, di dire. E per questo che oggi abbiamo voluto questi relatori, questi relatori di grandissimo pregio, ci siamo sforzati per averli, abbiamo veramente combattuto perché ricordiamolo eh, il nostro direttivo è composto da volontari quindi ognuno di noi ha cercato di eh, rubare del tempo agli altri impegni per, per riuscire a dare uno sguardo oltre come tanti di voi hanno, hanno detto. Quindi cari Refik team, caro Safet, oggi siete qua perché vogliamo cercare ancora una volta di dare uno sguardo da queste finestre balcaniche e oltre a dare uno sguardo da queste finestre mi permetto di dire che da tempo abbiamo aperto la nostra porta, la porta del nostro cuore e delle nostre menti a tutte quelle terre di cui oggi ci parlerete e le portiamo nel nostro cuore e non le dimentichiamo mai. A questo punto io chiudo perché non mi sembra eh, così necessario andare oltre. Non posso però non ringraziare i volontari che vedo ancora di un sorriso per la Bosnia e di Terre Libertà qui presenti, alcuni arrivati sin dalle Marche o, o da, da tutta la Lombardia, dal Veneto, eh, Piemonte, direi isole comprese come avrebbe detto Guido Angeli di Aiazzone, però eh, al di là di questa mh, freddura mi preme, mi, preme mi preme ricordarvi appunto che la vostra presenza e questa presenza così cospicua non sono altro che un segno che anche questa volta abbiamo fatto bene a voler parlare di quelle terre che appunto amiamo grazie per essere qui oggi